Enrico Stefano, ben trovato, Presidente Stefano, buona giornata. Buonasera. Buonasera. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, eh, è stato citato da, da Virginia Raggi in questo passaggio sulla 7, <ride> proprio perché insomma, ave, ha fatto anche lei la conoscenza ovviamente di Romeo <ride> la, prima, la prima volta. Eh, però, come dicevo all'inizio, adesso c'è un'inchiesta della, della magistratura, a me francamente eh, il giornalismo che va... Diciamo così, ad indagare su cose che, su cui stanno già indagando i magistrati quindi ampiamente coperto interessa fino, fino a un certo punto a me adesso la cosa più interessante è quella, quella che vorrei capire meglio è lo stato d'animo perché voi dall'inizio insomma, una serie di, di contrappolpi li avete avuti, ve, probabilmente ve li aspettavate perché eravate preparati insomma, ad un cannoneggiamento che poteva arrivare eh, dai media, dalla politica al di là della vicenda eh, perché nella vicenda possono esserci a torta ragione delle cose di cui legittimamente i nostri ascoltatori e quindi i cittadini romani magari si stanno facendo una riflessione non sempre positiva sul vostro, sul vostro operato però lo stato d'animo qual è Stefano in questo, eh, in questo momento eh, è tutto come previsto o insomma c'è qualcosa di più che come dire, vi deprime politicamente e su cui non avevate fatto i conti No, assolutamente, assolutamente no, non, non, non siamo depressi e anzi siamo determinati più che mai a lavorare per la nostra città e ad onorare il mandato che ci è stato conferito a giugno dai cittadini, dai cittadini romani, poi ovviamente gli stadi d'animo sono anche delle sensazioni sempre un pochino personali, quindi magari eh, rispondo a personali, ma vi posso garantire che insomma, è più o meno il sentimento condiviso anche da, dagli altri consiglieri che ovviamente ha tutta una serie di eh, ondate diciamo così, giornalistiche che poi... Lasciatemi dire, non, non sempre si tratta di informazione insomma, puntuale e precisa, uh, si risponde solamente con i fatti. Quindi io come i miei colleghi, io adesso sono in Dipartimento Mobilità, salto da una riunione a un'altra per visionare progetti, per scrivere delibere, per uh, andare avanti con il nostro lavoro. Quindi siamo veramente concentrati solamente su questo e non, non cerchiamo di non farci influenzare da, dalla, dalla cronaca che. Spesso certo. si trasforma più in gossip che in conaco. Ovviamente non, non mi rivolgo a voi No, infatti, guardi La premessa la condividevo molto Esatto, ecco. ma diciamo questo mh, Noi eh... Il fatto che insomma, ne parliamo, eh, ovviamente questo mostra che eh, c'è diciamo, una fiducia reciproca sia da parte delle nostre domande che delle vostre, che delle vostre risposte. Però ovviamente eh, a volte sono stati magari usati dei toni anche da alcuni vostri esponenti un po' un esagerati, forse un po' violenti, ma mettiamole da parte rispetto alla stampa. Mettiamole da parte, cos'è che mh, se vuole parlare a titolo personale le dà più fastidio della cronaca, come l'ha definita lei di, di, di questi giorni, senza entrare nel merito? Cioè, qual, è, qual è il modo che non le piace in cui vengono raccontate certe storie che, premetto, io credo sia legittimo raccontare? Perché dal momento che le tirano fuori dei magistrati e non la stampa, la stampa non è che se ne può stare e far in disparte e far finta di niente. No, no è normale, poi ognuno, ognuno fa il proprio lavoro, ci mancherebbe, ma non è tanto il modo, è che cosa si, di che cosa si parla. Cioè, mm. Io non ho ancora mai visto una critica al Movimento 5 Stelle nel merito, mm. cioè eh, il Movimento 5 Stelle ha questo progetto di corsia preferenziale, ha questo progetto di corsia ciclabile, ha questo progetto di isola ambientale, non ho mai visto una critica nei progetti, ma solamente il... Uh, molto spesso ripeto, uso questo termine forse in maniera un po' meno esagerata, ma il gossip è nei confronti di storie, di vicende, di, di, presunti, di presunti scandali, di presunte chat, di presunte insomma tutti i temi che, che poco hanno a che fare con il futuro dei cittadini e con i problemi dei cittadini che, che, che affrontano ogni giorno. Cioè, al cittadino che non passa l'autobus, del se un anno e mezzo fa si è fatta una chat contro. Tizio piuttosto che Caio, non interessa assolutamente nulla. Quindi, o riportiamo al centro del dibattito la città e i problemi della città, oppure noi continueremo sempre di più ad isolarci da, da, da chi appunto vive, vive la, capit la capitale d'Italia e vive i suoi problemi. Insomma, quindi, come dicevo prima, noi ci concentriamo su questo, su risolvere i problemi e su questo. Io come gli altri siamo assolutamente disponibili a qualsiasi critica, a qualsiasi osservazione, ma purché le critiche vengano fatte, su, su, fatte su, su, su progetti concreti, su, sull'attività che stiamo svolgendo, non sul, su presunte cordate o altro, insomma che veramente poco ha a che fare con la città. Senta, a proposito di quello che, che state facendo, no? ehm, a volte c'è la, la sensazione che ovviamente il, il lavoro lo state portando avanti, ci mancherebbe altro, ma mh, forse non riuscite a comunicarlo bene o forse non riuscite... Come dire, a far capire che ci vuole del tempo. Perché in questo momento c'è un'opinione pubblica che sta un po' scalpitando, no? Dice, vabbè, ma stanno facendo, stanno. c'è questo problema con la Raggi, Romeo, eccetera, eccetera. Però, come dice lei, cose all'atere, diciamo, rispetto all'ordinaria amministrazione. Però c'è questo problema, magari, di far capire: guardate, io per rimettere a posto dei marciapiedi ho bisogno di tempo. Ma no, su, su alcuni aspetti è questo, perché ad esempio Mario, noi dovremmo spiegare che io per fare un qualsiasi progetto o per fare il manto stradale mi occorrono sei mesi solo di bando europeo e quindi anche che io trovi i soldi, comunque dal giorno dopo mi perdono sei mesi previsti dalla legge per fare una gara, eh, un affidamento a regola però le faccio un altro esempio più concreto, il bilancio di previsione che abbiamo approvato eh, la scorsa settimana, io penso era dal 753 a.C. che in questa città non si approvasse un bilancio realmente mm. di previsione, c'è cioè, un bilancio fatto a gennaio, anzi noi eravamo pronti a Fallo. Per dicembre, un bilancio in cui veri, veramente venisse pianificata l'attività di questa città, che è fondamentale. Non voglio scendere nel tecnico, ma fare un bilancio di previsione è fondamentale perché ogni dipartimento sa quanto deve spendere, come lo deve spendere e, e su quale opere spenderlo. Perché precedentemente, ripeto, a me non piace parlare del passato, però eh, bisogna capire come era gestita questa città fino a ieri e come è oggi. Quando i bilanci di previsione venivano fatti a luglio, ad agosto, a dicembre, a dicembre dell'anno successivo, quindi 11 mesi dopo, a nella migliore delle ipotesi ad aprile vuol dire che prima la macchina amministrativa andava avanti per dodicesimi, cioè ogni mese si spendeva un dodicesimo dell'anno precedente e poi si arrivava a dicembre che si creava un buco di bilancio con tutti i disastri che ha provocato. Quindi la nostra è stata un successo, un lavoro veramente complicato ma che siamo riusciti a portare a termine tutti dall'Aula alla Giunta, veramente un lavoro importante, quasi una svolta storica non è stato riportato da nessun giornale, da nessun giornalista, da nessun inviato che però erano pronti a dicembre a puntare il dito, a gridare al default di Roma Capitale perché l'ORF non era dato il parere favorevole sul bilancio quindi vede ci sono sempre due pesi e due, due pesi misure, e due misure fatti, da parte della stampa Infatti, mm. oggettivamente insomma ripeto mh, non voglio parlare del passato però andatevi a vedere quando furono approvati i bilanci di previsione durante le precedenti amministrazioni poi abbiamo scoperto anche il perché venivano approvati in ritardo e andrete chiunque può fare la differenza insomma le assicuro certo. che nei dipartimenti avere un bilancio televisione vero cambia completamente il modo di lavorare Stefano le faccio un'ultima domanda non so se è, di se è difficile se, se, diciamo, se, è, se è complessa però vediamo che cosa, che cosa mi può rispondere e, e, è chiaro che alla luce di tutto il discorso che abbiamo fatto secondo me nel momento in cui Roma percepirà il vostro lavoro se ovviamente sarà fatto bene questo lavoro sarà, una volta percepito, eh, si porterà via oppure metterà da parte ovviamente le, le, le questioni delle inchieste che possono eh, riguardare appunto alcuni esponenti anche importanti della, della vostra giunta. Poi le inchieste come andranno a finire ce lo diranno eh, i giudici. Secondo lei, quando sarà possibile cominciare a vedere ad occhio nudo da qualche parte il, il, come dire, il lavoro del Movimento 5 Stelle a Roma? No, domanda, domanda assolutamente pertinente questa La condivido anche insomma. Quindi, no, è, Diciamo semplice appunto Come ho detto precedentemente Il bilancio di previsione è stato approvato la scorsa settimana ma sono previsti degli investimenti importanti Poi torno al settore che stiamo da vicino è quello dei trasporti Ovvero eh, diverse corsie preferenziali Diverse corsie ciclabili La produzione delle corsie eh, preferenziali esistenti Isola ambientale a monti e così via come dicevo ci sono poi dei tempi per a questo punto chiudere i progetti definitivi che comunque non è un tempo troppo lungo insomma siamo nell'ordine delle settimane e poi ci sono come dicevo le gare che adempiendo la normativa europea sono delle gare che portano via 5-6 mesi quindi diciamo che i primi cantieri veri e propri quindi toccare con mano il nostro lavoro non, non sarà possibile prima di settembre-ottobre però appunto perché sono adempimenti di legge che, che, che, che, che dobbiamo e che vogliamo mm. assolutamente rispettare quindi diciamo settembre-ottobre si cominceranno a vedere i primi i cantieri uh, su progetti portati avanti da questa amministrazione ma è vero che paradossalmente anche il comune si mette in fila per la burocrazia mm, cioè, mm, cioè nel senso ho... che anche voi poi dovete tra virgolette mettervi in fila e aspettare autorizzazioni cose Beh, per, diciamo per, per realizzare la macchina, eh. la macchina amministrativa è una macchina un pochino complessa questo questo non lo nascondo e spesso insomma, bisogna un pochino inseguire gli uffici per una firma, per un parere e mm. così via questo lo, lo confesso spesso anche perché ovviamente in questo periodo stiamo portando avanti tutta una serie di progetti a costo zero, quindi magari eh, rifacimento della viabilità, delle segnaletiche, magari spostare dei, dei posteggi, insomma degli aspetti un pochino più semplici e magari si perde un pochino di tempo per, per le firme, per i pareri e cose di questo tipo. E chiaramente eh, anche invertire la tendenza all'interno degli uffici è un lavoro che richiede richiede un pochino di tempo questo è inevitabile purtroppo e allora lascio subito al suo lavoro così riprendiamo, <ride> riprendiamo a lavorare per Roma buon lavoro grazie Enrico grazie. Stefano buon lavoro anche a voi e a risentirci a presto, a presto.